a tutti sono candida il video di oggi è un po particolare eh, per chi mi segue sui social eh, avrà letto che sono stata scelta per far parte del design team di scrap boys e quindi da adesso in poi farò dei diciamo dei lavori con eh, utilizzando le loro carte e quindi visto che mi è arrivato il, il loro materiale eh, è una cosa che mi rende veramente felice volevo farvi Volevo rendervi partecipi e farvi vedere appunto cosa mi hanno mandato dal momento che queste poi sono le carte che vedrete, che vedrete nei, nei miei prossimi progetti. Allora, io ho ricevuto questi, questi album piccolini che sono un 15x15 cm. E ce ne sono due per ogni, per ogni tipologia di album che loro hanno realizzato. Le tipologie sono l'Industrial Romance. Eh, Cotton Winter e Dream Garden. Eh, io vi faccio vedere le, le pagine nell'album nell più grande perché tanto sono, sono identiche. Quindi diciamo che adesso non ho ancora deciso bene come utilizzare, come utilizzare il tutto perché mi è appena arrivato e sono, sono lì che sto pensando, che sto 10.000 idee in testa ma devo un attimino capire come fare. Eh, però adesso insomma vi faccio vedere invece eh, nello specifico le pagine degli album nella versione 30,5 x 30,5 che è la classica versione degli album più grandi dove il disegno si vede meglio diciamo no questo qui è cotton winter per esempio che quindi direi che è un album con il quale preparerò sicuramente qualcosa di, di, di adesso in previsione del natale c'è la prima pagina dove, dove ci sono appunto varie, varie forme da ritagliare e, e di questa pagina tra l'altro ho ricevuto in, in versione sciolta delle altre, degli altri fogli, vedete, dove ci sono proprio tutte le cose da ritagliare perché in effetti quando si fanno i lavori c'è bisogno magari di più materiale per creare delle, degli effetti 3D, quindi, quindi di queste pagine ne ho diverse e quindi vediamo che questi sono, sono appunto le pagine di questo album che, lo trovo, che trovo molto particolare con questi disegni così sono un po' stilizzati, belli, ha dei colori bellissimi tra l'altro colori che mi danno l'idea che potrò utilizzarli sia con eh, I colori tenui del bianco, del, del, dell'azzurro, del grigio che sono anche classi, classici del Natale, ma nulla mi vieta di proverò a eh, inserirli con qualcosa anche di rosso, un bel rosso vivo che spezzi un po' adesso vediamo un attimino cosa, cosa mi viene in mente. Infatti, prendo tutte queste carte guardando tutti questi ci sono due pagine, ah tra l'altro queste, queste, non so se avete notato, ma in questo album ci sono 12 fogli e ci sono, sono tutte pagine doppie, quindi ci sono 6 pagine fronte e retro moltiplicate per due, quindi è tutto doppio. Questo per esempio ha questi, queste casellette che mi viene in mente, potrebbero essere utilizzate per fare il... Um, calendario dell'avvento, adesso non ne ho mai fatto uno ma magari sarà la volta buona che mi cimenterò nel farlo e questo è l'ultimo foglio, quindi questo album è quello diciamo un pochino, cioè non un pochino, prettamente natalizio direi. Da utilizzare in questo periodo, poi non, non, è, non, non, non è proprio di Natale, eh? cioè quindi non è il classico album di Natale. Infatti, avete visto, non ci sono, non ci sono, non è pieno di stelle di Natale piuttosto che Babbo Natale piuttosto che, però, è quello che io vedo bene per realizzare un qualcosa per il periodo natalizio. Poi abbiamo ancora il Dream Garden che è questo altro album qui molto molto bello questo non lo so, ancora vi dico, non ho, non, ho, non ho pensato bene cosa fare, però devo dire che con gli album così le ispirazioni poi alla fine sono tante, le idee sono già tante. Dream Garden, sempre 12 fogli doppi, abbiamo la prima pagina con i soliti particolari che si abbinano poi con tutto l'interno delle altre pagine da ritagliare, e poi abbiamo due pagine uguali fronte-retro, per un totale di 12 fogli. Anche questo lo trovo molto molto bello. Mi piacciono molto i colori, sono, sono insomma, queste questi sono, sono nelle mie corde, perché a me piace sempre fare dei lavori abbastanza sul romantico andante. Non so, vabbè, ma tanto l'avrete già visto, perché ho più difficoltà con le carte con le carte un po', un po diverse da questo genere invece queste sono bellissime c'è questa corona per esempio che è veramente bella poi ci sono anche i fiori da ritagliare per sovrapporre per creare il 3D e quindi eh, mi fa già venire in mente un po' di cose da poter fare anche questa pagina la trovo bellissima poi chiaramente è soggettivo perché poi ognuno di noi ha ha delle preferenze riguardo al questo anche questo legno qui si presta per fare tantissime cose e questa queste sono le ultime due con i vari tag da ritagliare vedete che sono abbastanza particolari sono carte dove eh, io ero abituata magari a carte nostre un po diverse dove ci sono tanti tag tante qua invece ci sono molti particolari piuttosto grandi e molti sfondi abbastanza lineari e poi sì dei particolari ma sono molto ma molto meno rispetto a certe carte quindi adesso appunto vedrò un attimino come come utilizzarle quindi questo era il nostro green garden e poi c'è l'ultimo che l'Industrial romance che questo è molto particolare tant'è che visto che è, è, diciamo forse l'album che eh, rispecchia un po meno i miei, i miei, tutti i miei lavori perché con quegli album sono, sono più mi vengono in mente subito tante cose ho deciso proprio di iniziare a fare il primo lavoro con questo per vedere un po cosa cosa riesco a, a tirar fuori da questo album che vedete è un po si presta molto a, a fare delle lavorazioni tipo mix media, con questi ingranaggi, con questi, con questi particolari orologi, ali di metallo, insomma, è un, è, un po', è un po' particolare. Ha dei colori, direi decisamente scuri rispetto agli altri, quindi con delle tonalità diverse, però è molto bello appunto l'abbinamento che viene fatto in tutte le pagine tra eh, metallo, quindi cose di metallo e fiori. È una cosa un po' particolare mentre le pagine dietro sono tutte a sfondo molto scuro vedete qui ho delle righe qui ho una corona di fiori e dietro ho questi disegni qui quindi questo sarà per me abbastanza un po una sfida perché diciamo che ecco questo particolare lo trovo bellissimo sicuramente lo userò per dare risalto al mio alla quello che creerò perché mi piace molto e quindi ho deciso proprio di cominciare da questo adesso sto già pensando cosa, cosa realizzare vedremo cosa viene fuori sempre fiori ingranaggi orologi gabbiettine cose di questo tipo vedete classico sfondo da mix media Questa è una pagina completa di fiori e sfondo neutro sul marrone dietro. Questi sono gli ultimi due fogli. Anche qui vedete che c'è il foglio con le solite tag da ritagliare. Allora, una cosa che ho trovato molto carina in questi album, che non vi ho fatto notare prima, è che al fondo del... Al fondo dell'album, che sapete che una parte dell'album viene sempre tagliata perché c'è perché la parte in più, e ci sono delle, delle parole già scritte, quindi c'è buon compleanno, buona fortuna per te… Eh, Sonia, ci sono queste scritte che cambiano a seconda degli album che ho trovato un'idea molto carina perché sono già basta ritagliarle si possono poi applicare sui lavori e quindi non viene sprecata neanche questa questa parte sottostante l'album ed è una cosa che mi è piaciuta molto originale quindi oggi io, ah, eh, chiaramente come vi ho detto prima gli album piccolini sono praticamente identici agli album più grandi solo con i disegni ridotti questo vale per tutti e tre gli album questi album hanno 24 fogli quindi sono veramente tanti si possono fare veramente tante cose vedete? vi faccio ancora vedere giusto qualche particolare di Cotton Winter sono gli stessi disegni in forma ridotta forse questo è ancora qualcosa in più perché per esempio questo questo questa pagina di stelle di natale nel, nel grande non c'è ma sono proprio dei particolari altrimenti rimangono rimangono praticamente uguali quindi questo è quanto ci tenevo a farvi vedere a farvi vedere il mio bottino che ho ricevuto ehm, Così, diciamo che quando, perché generalmente quando poi faccio i lavori, sì, vi faccio vedere, avrò già ritagliato delle carte, avrò già, avrò già ritolto i particolari, perché non mi metto a ritagliare, a far vedere nel dettaglio quello che faccio, altrimenti i video sarebbero lunghissimi. E, e così avete un'idea di quello che, eh, di quello che, che sarà il, nel mio prossimo futuro, diciamo la base di diversi lavori che farò. Detto questo eh, non mi resta che salutarvi e boh, speriamo che i lavori che realizzerò con, con questi album vi piacciono perché le carte sono belle e quindi si prestano bene e a questo punto vi, vi aspetto con, la mia, con il mio primo progetto con le carte Scrap Boys che comunque ringrazio per avermi dato l'opportunità di, di iniziare questa mia nuova avventura. Ciao a tutti e come dico sempre buona creatività! E ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!